Questo è un Tengu, sapete che in realtà i Tengu erano gli olandesi che erano venuti in Giappone il kappa no yokai molto dispettoso e vi infilerà le mani super... Poi mi piacciono questi tavoli belli bassi Mi ha detto il mio amico giapponese che faccio cagare, non è vero I giapponesi pensano che gli stranieri sono sporchi <musi> Cosa mangiamo questa mattina? Cosa mangiamo? Cosa mangiamo? Adesso decido, magari il curry no Buongiorno ragazzi, oggi colazione al combini perché sto per andare a portarvi a fare una gita Siete pronti? Oh accidenti, non è un muffin ma è un moushi vabbè almeno lo sappiamo Assaggiamolo, Mmm, però è comunque buono Adesso ci aspetta una bella oretta di treno, stiamo per andare nella piccola Kyoto, viene chiamata così questa città ed è veramente carina Tra l'altro una delle ragazze con cui sono andato alla festa all'ambasciata del 2 di giugno, vi lascio qua un pezzettino del video, studia proprio qui a Cavago in un'università Bene ragazzi siamo arrivati a Kawagoe, siete pronti per visitarla? Ragazzi volevo fare una piccola precisazione, in inglese la chiamano piccola Kyoto mentre in giapponese la chiamano piccola Edo, per aver preservato la cultura e architettura tipica di quegli anni, ovvero tra il 1603 e il 1868. Guardate quanto sono belli questi posti, Andremmo sicuramente qui che è la Tokinokane, è il simbolo della città di Kawagoe che suona ogni giorno alle 6 di mattina, a mezzogiorno, alle 3 di pomeriggio e alle 6 di sera, che l'ho messa anche nei posti da visitare nelle 47 province del Giappone, quindi non vedo l'ora, sarà una giornata figherrima. E per chi non lo sapesse, vi ricordo che Edo è il vecchio nome di Tokyo. La guardate quanto è carina andiamo a farci un giretto e andiamo a fare pranzo ho deciso di mangiare un po' di insalata per pranzo da air baker entriamo questo è un pane che fa schifissimo è il pane con dentro la yakisoba però piace a tutti i bambini a me no a me no ci sono anche le pizze wow ed ecco quel pranzetto di oggi per solo 650 yen quindi sui 5 euro guardate quanta insalata l'assaggio per voi mmm niente male veramente buona il mio amico invece si è preso questo pane al curry Assaggiamolo, è stranissimo perché ha il sapore di un kraffen ma con dentro il curry A me non piace, però a tanti giapponesi piace Non so, voi lo assaggereste? Scrivetemelo subito nei commenti Quindi fermate il video e scrivete nei commenti Mangerei carepan se lo volete assaggiare <ride> Oh questo è lo stesso fiore che ho io, ma perché è diventato così figo? Il mio non ha più fiori praticamente Uh qua vendono tutte le carte per fare i pacchi regali, guardate quante sono belle queste tipiche giapponesi Carine no? Fare un regalino, carino no questa? Guardate che belle queste maschere. Guardate che bello questo fiore. Oh, ecco qui un kakashi che sarebbe uno spaventapasseri giapponese. E qui pensate che potete prendere i kimono o gli yukata in prestito per farvi le foto nella, nella piccola Edo che ci stiamo per andare. Entriamo in questo santuario. Come si lava le mani? che poi è diverso da santuario a santuario però in questo santuario si fa così questo è per fare avvenire un po' di fortuna vedete c'è per diventare ricchi per avere la salute per avere una promozione al lavoro per trovare l'amore questo è per il Tanabata vi ricordate che nell'altro video vi ho spiegato che cosa voleva dire? Guardate che meraviglia, sembra di aver fatto un salto nel passato Però aspetta, cosa c'è qui? Un Minion? E c'è anche una pizza al gorgonzola E la pasta, non lo so, è piena di ristoranti italiani Ed ecco una carrozza umana, il Gin Rikisha La vorreste provare voi? Questo è un sapone, l'ho visto anche a Kyoto in realtà questo È un sapone fighissimo È morbidissimo, guardate E guardate Hello Kitty che è andata là Tokino cane? Questo è un tengu. Sapete che in realtà i tengu erano gli olandesi che erano venuti in Giappone. Mentre li disegnavano nelle rappresentazioni, li hanno disegnati con la faccia rosata e il nasone, e poi è diventato il tengu. Comunque ve lo spiegherò se vi interessa in un video. Se vi può interessare scrivetemelo nei commenti, eh, ragazzi. Qua vi fanno gli onigiri belli caldi. Si chiamano yaki onigiri questi. Sarebbero gli onigiri fatti di quei ferri. E adesso ci mangiamo un bel cappano chiuri al gusto di ume. questo sarebbe un K. è uno degli yokai giapponesi cioè dei mostri del folklore giapponese piccola particolarità sul K: il K è un yokai molto dispettoso e vi infilerà le mani su per il sedere e vi ruberà tutti gli organi però ci sono anche dei K più buoni che invece infilerà sempre le mani e vi toglierà eh, piacevolmente le emorroidi giuro non me lo sono inventato mamma mia ma quanto è meravigliosa questa città ragazzi è veramente stupenda ditemi la verità chi vorrebbe essere qui con me a vedersi Kawagoe? Ragazzi finalmente... la torre dell'orologio Questo è un po' il simbolo della città Il Takoyaki ha forma di torre dell'orologio Ragazzi c'è anche Totoro Sapete che io ho conosciuto anche la tipa che canta la canzone di Totoro Ci abbiamo fatto uno show insieme con anche la figlia Signore e signori La torre dell'orologio di Cavacoe. Andiamo a vedere insieme che cosa c'è dentro Adesso andiamo ad esprimere un desiderio E guardate qua un bel tanuki Vi ricordate che cos'è? Se non ve lo ricordate andatevi a vedere il video E guardate un po' qua che cosa c'è? Uno Starbucks Un no. bel e adesso gustiamoci un gelato al gusto blu hawaii chiamato kakigori che sarebbe questo ghiaccio con del, lo sciroppo sopra comunque piace a tutti i giapponesi e è super rinfrescante Assaggiamolo. mmm che buono veramente fresco è tipo una granita giapponese oserei dire vabbè io me la pappo per voi le ceramiche con anche un manichineco. Ragazzi, ma guardate che meraviglia che è questo posto. E adesso ci mangiamo un buon yakidango. Uh, sembra buonissimo. Fa un po' caldo, però sarà buono lo stesso. Arigato, gozaiman. Costava solo 100 yen. Adesso me lo assaggio per voi. Siete pronti? Mmm, che buono. È salatissimo. Comunque, questo, anche se sembra, sembrerebbe un dolce. Invece, è al gusto shoyu. Quindi salsa di soia. Per cui è abbastanza salaticcio. Eh. Guardate quanti furi un altro tanuki con anche un fiore ogni riferimento è puramente casuale cioè ragazzi guardate la pulizia nulla anche se però ovviamente mi devo tenere in mano questo ma io non mi permetterei mai di sporcare un posto del genere probabilmente dovrò buttarlo via in stazione però è così ovviamente se non sporcate la città è anche più facile mantenerla pulita ho fatto proprio un video al riguardo non so se è già uscito o se uscirà comunque sarà proprio un titolo perché i giapponesi pensano che gli stranieri sono sporchi se è già uscito ve lo metto qui se no sappiamo che uscirà, quindi continuate a iscrivervi a questo canale, accendete la campanella e grazie sempre per vedere i miei video quanto mi fa in vedere la spazzatura in questo posto così pulito non ne avete idea, cioè meraviglia meraviglia meraviglia meraviglia e poi il solito ma solo a me questi posti mi ricordano troppo un'anime, non lo so, tipo quelli delle scuole che poi andavano a prendere la bici e eh, il Giappone è anche questo eh Cioè Fuori dal negozio chiunque potrebbe rubare ma siccome il Giappone è così sicuro possono lasciare le cose così Viva il Giappone È arrivata finalmente l'ora della cena Indovinate, indovinate che cosa andiamo a mangiare Forse lo capite già da questa cappa di fumo e profumo Ah no, siete in video, non potete sentire il profumo Esatto, avevate detto bene Mi pappo la yakiniku, ossia la carne alla griglia mm -hmm. Poi mi piacciono questi tavoli belli bassi Potete poi rilassare Kampai Un brindisi anche a voi Buona cena e ecco che è arrivata la carne Io adoro la carne Yakiniku, yakiniku, yakiniku Soprattutto questa che la ghiutan che sarebbe la lingua Pronti all'assaggio? Non sapete che profumo ragazzi La intingiamo nel limone Dopo averla intinta nel limone L'assaggio per voi Ma Ragazzi che bontà Mi ha detto il mio amico giapponese che faccio cagare Non è vero Sono bravissimo a fare la yakiniku è lui che non capisce E ragazzi arriva altro alcol Yuhuu Il taglio della carne signori e signori Il taglio della carne E è arrivata anche la bibimpa, mescoliamola. Tra l'altro la bibimpa di cavallo, mi hanno detto. Ed assaggiamo la bibimpa. Mmm, che aspetto magnifico. È veramente, veramente, veramente buonissima. Ragazzi, che mangiata pazzesca. E Ragazzi, pensavate che la giornata di oggi finiva senza un dolce? Ma certo che no. Assaggiamo. Mmm potevo accontentarmi di un solo dolce quando potevo averne ben due, ma certo che no e ecco qua il secondo mm, che profumo, vabbè direi che la giornata finisce qui, noi ci vediamo al prossimo video, ciao DS importante, sono riuscito finalmente a trovare questo Silent Hill che non l'ho mai provato e voglio provarlo e inoltre Assassin's Creed che devo dire non l'ho mai giocato, ne ho sentito parlare un sacco ma non l'ho mai provato l'ho trovato a meno di 2 euro e ho detto vabbè lo provo, questo costava un po' perché è stato veramente difficile trovare Silent Hill